riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato martedì sulla progettazione dell'interfaccia utente cominciando ad avvicinarci agli strumenti che useremo per esplicitare questa progettazione dicevamo che eh, l'interfaccia utente per poter essere realizzata in modo incrementale no? e con la collaborazione degli utenti Richiede, ci richiede di eh, poter realizzare delle, diciamo, delle versioni parziali, incomplete, ma mh, comunque visibili e comprensibili della stessa interfaccia prima della fine del progetto, nelle fasi iniziali del progetto. No? E a questo scopo ci si serve di uno strumento no? che viene chiamato prototipo, in realtà vedremo che non si tratta di uno strumento ma di un ventaglio di possibilità con caratteristiche diverse che possono proprio servire in questa fase. Questa fase che va dal documento dei requisiti, che è primo quadrato qua a sinistra, fino al sistema finito. Il documento dei requisiti no. è un documento, è carta, non abbiamo ancora nulla, abbiamo solamente dei pensieri, dei modelli, delle richieste, delle specifiche ma man mano che andiamo avanti questo documento requisiti eh, si può tradurre in prototipi, quindi in versioni preliminari, incomplete non dinamiche dell'interfaccia utente fino a quando man mano che si va avanti con lo sviluppo, questo prototipo assume sempre maggiore eh, completezza fino ad arrivare a, a trasformarsi quasi nel sistema online quindi questo serve soprattutto per avere il feedback con gli utenti, serve anche in realtà all'interno del team di sviluppo, eh, per convergere, eh, a un certo punto immaginate che ci saranno delle persone che devono lavorare sui contenuti, delle persone che devono lavorare sulla grafica, devono avere una base comune su cui convergere. Chi fa la grafica deve sapere che contenuti metterci e chi fa i contenuti deve sapere quali sono gli spazi che ha a disposizione, i volumi eh, eh, eh, e come organizzarli quindi in qualche modo serve comunque una rappresentazione in divenire dell'interfaccia utente per i vari scopi progettuali per questo si, svolge, si possono realizzare no, diversi tipi di prototipi che qui sono chiamati in modo diverso editoriale, funzionale di comunicazione e di navigazione ma perché svolgono funzioni diverse nelle varie fasi di progettazione poi in realtà su questo non mi fossilizzo troppo perché dipende poi dal processo di progettazione no? ogni azienda avrà poi un suo modo di portare avanti le cose quindi delle sue fasi interne no? quello che mi interessa qua è il concetto del fatto che io ho un pensiero di interfaccia utente che dal documento dei requisiti comincia a formarsi e via via no? si raffina attraverso una serie di fasi diverse ecco dicevo che il prototipo non è una cosa unica non esiste un solo modo di fare prototipi ve ne sono molti in letteratura sono distinti da una serie di attributi no? eh, lo scopo la copertura quindi quanto del progetto complessivo viene rappresentato da questo prototipo la fedeltà quanto il prototipo è, è vicino al risultato finale la competenza funzionale cioè quante delle funzioni che il sistema implementerà sono già rappresentate magari non funzionanti nel prototipo l'uso che se ne fa è la sua durability, quindi la durata per, di vita no? l'attesa del prototipo questo è solo l'indice proviamo a vedere qualche dettaglio in più immaginiamo che ogni intersezione di queste categorie c'è un modo diverso di prototipare allora, lo scopo, eh, lo scopo io faccio un prototipo perché? Ma, eh, diciamo che il il motivo principale o più frequente probabilmente è, o almeno quello per il quale noi l'abbiamo introdotto, quindi il motivo per cui noi stiamo parlando di prototipi adesso, è per valutare le modalità di interazione tra utente e sistema, quindi per l'interfaccia. Lo usiamo come strumento per progettare e valutare l'interfaccia. In realtà possono esserci anche altri, altri scopi, no? ad esempio vedere l'impatto dal punto di vista organizzativo che quel sistema, quell'interfaccia può avere, qui vabbè eh, questa definizione è un po' ampia, parla della vita dell'utente, diciamo più sull'organizzazione, sull'attività dell'utente, qui da un lato qui guardiamo l'interazione, dall'altro guardiamo semplicemente il, ad esempio la variazione delle abitudini che può avere l'utente, delle sue prassi, delle sue attività, come conseguenza di quel tipo di interfaccia. Quindi magari interfacce diverse implicano comportamenti diversi dell'utente anche nel momento in cui non sta usando l'interfaccia, perché magari hai fasi diverse di lavoro, in, una, in, un, in un concetto di interfaccia fai tutto in un passo solo, faccio un esempio, in un altro concetto di interfaccia invece di fare tre passi diversi separati nel tempo, allora è chiaro che questo ha delle imp implicazioni organizzative sul lavoro della persona. Però fin tanto che non lo provi concretamente è difficile avere un feedback poi della persona o poi osservare no, questi diversi comportamenti. Um, altra, altro aspetto invece più tecnico è invece relativo alla fase di implementazione cioè un prototipo è un, può essere usato come esempio di interfaccia magari disegnata a mano o giù di lì verso cui tendere nell'implementazione del sistema quindi è un punto di riferimento per cui chi implementa il sistema sa che deve arrivare a un risultato analogo a quello quindi, uno stesso strumento può avere scopi diversi a seconda che stiamo a guardare l'interfaccia che deve essere generata e quindi implementata, che stiamo a vedere le modalità di interazione, che stiamo a guardare l'impatto sull'utente e così via. Ehm, la copertura. Il prototipo può essere, posso dire raramente, globale, cioè un prototipo che cerca di toccare tutte le funzioni del sistema tutte le aree funzionali del sistema meglio poi non necessariamente le copre tutte in profondità le copre tutte in modo completo però da un prototipo globale si riesce a capire tutte le cose che il sistema può fare almeno a grandi linee no? possiamo immaginarcelo noi abbiamo il concetto di use case a livello eh, system può essere un'idea, capire quali sono gli use case a livello system generali e vedere concretamente no? degli esempi di interfaccia. Oppure potrebbe essere una copertura più locale, cioè mi interessa capire meglio quel, quell'elemento, quella funzionalità, quell'insieme di funzionalità, perché magari tutto il resto è facile, è scontato, è banale, o ce l'ho già o so già che non sarà critico, e allora mi concentro con il prototipo, investo di più, faccio il prototipo migliore, eh, su una parte del sistema il resto non mi interessa cioè, sì, mi interessa magari vedere come si fa condividere dei contenuti non mi interessa tanto la parte di registrazione e login perché tanto sarà scontata la copio da google, la faccio uguale o cose del genere quindi possiamo avere diciamo così, rispetto all'intero insieme di aree funzionali del sistema un prototipo che cerca di coprire tutte oppure seleziona alcune aree da coprire L'altra caratteristica che ho elencato qua è la fedeltà, la fedeltà è ossia quanto il, dal punto di vista innanzitutto visivo ma poi anche interattivo di come risponde il sistema, il prototipo somiglia di più al prodotto finito, cioè il prototipo fedele è un prodotto che è quasi indistinguibile dal prodotto finito. Un prodotto non molto fedele è un po uno schizzo, un disegno, un'approssimazione, mancano dei pezzi, è in bianco e nero, ci sono ancora i testi mancano, le figure sono solo abbozzate oppure c'è solamente un rettangolo che indica dove dovranno andare a finire le figure. Chiaramente man mano che andrò avanti nella progettazione i prototipi che potrò costruire saranno sempre, avranno sempre maggior fedeltà. Nelle fasi iniziali uno, non ho ancora tutte le informazioni per poter fare un prototipo così fedele, al risultato finale, e due, non mi interessa neppure, An non mi interessa ancora, mi interessa magari pri principalmente capire se l'idea di interazione che ho in mente va bene, perché poi fino a quando non so se io quei dati li raccolgo in una videata sola oppure in tre, è inutile che provi a fare le videate in modo fedele. Devo prima capire no? l'organizzazione, la, la navigazione del sistema, ad esempio. Um, I prototipi a bassa fedeltà molto spesso si chiamano mock-up, no? abbozzi, che possono essere mock-up cartacei, carta e penna, oppure mock-up informatizzati, fatti con qualche tool, strumento di disegno o di sviluppo. Um, competenza funzionale si riferisce Beh, poi il nome lo dice, a quanto sono coperte, quanto e come sono coperte le funzionalità del sistema. Ehm, ad esempio qua viene definita la competenza funzionale di tipo orizzontale, un prototipo che modella molte caratteristiche con poco dettaglio. Se cioè io ho 100 funzioni nel mio sistema, queste 100 vengono toccate quasi tutte quindi il modo di attivarle, il modo di vederle nell'interfaccia, nel mockup c'è di tutte ma poi di ciascuna di queste magari non sono rappresentati tutti i dettagli, tutte le possibilità tutte le casistiche e quindi tutte le varianti dell'interfaccia utente che possono nascere questo fa il paio con la definizione che avevamo detto prima di mockup generale piuttosto che locale cioè se co di coprire il numero maggiore di funzioni sacrificando eventualmente l'approfondimento di ciascuna mentre invece dal punto di vista funzionale cioè dal punto di vista verticale intendiamo dei prototipi che abbiano meno, car che modellino meno caratteristiche meno funzionalità del sistema ma queste vengono modellate con maggiori dettagli dettagli non vuol dire la fedeltà magari non necessariamente fedele a colori ben disegnato ma ha tutte le funzionalità, tutte le eccezioni, tutti i bottoni, tutti i dati no? che si possono verificare nel sistema reale. Poi, ovviamente, sono disponibili tutte le vie di mezzo possibili. Dipende che cosa vogliamo no, eh, fare in quel momento del progetto, che cosa ci interessa scoprire, che cosa ci interessa rappresentare. Ehm, il prototipo può essere usato, in, ad esempio, in tre modi diversi. Possiamo avere dei prototipi statici, cioè immaginate qualche cosa disegnato su dei fogli di carta, che va benissimo. Eh, in questo caso non, non è interattivo, non è dinamico, non è, è un pezzo di carta semplicemente dove c'è un disegno statico, ci possono ragionare sopra. No? La tipica domanda che si fa è se prendo un foglio di carta in cui c'è uno schizzo di interfaccia utente, lo do in mano a un potenziale utente e gli chiedo tu cosa capisci tu cosa faresti? per attivare questa funzione dove andresti? cosa faresti? Dove? Che, che cosa selezioneresti? dove la cercheresti? No? per cercare di capire di emulare di anticipare quel percorso cognitivo di cui abbiamo parlato una volta scorsa l'utente deve interpretare ciò che vede e sulla base del quale formarsi un'intenzione che porta a un'azione questo processo cognitivo lui lo può fare anche davanti a un foglio di carta che rappresenta gli stessi elementi che poi rappresenterà il sistema alla fine e quindi io posso cominciare a ragionare con l'utente anche su cose molto semplici oppure posso avere prototipi dinamici un prototipo in cui mentre l'utente ci fa delle cose può cambiare qual è un esempio molto semplice di un prototipo dinamico? Una presentazione powerpoint qui siamo sul semplice eh? come concetto siamo all'inizio e stiamo cercando di di sgrossare le idee sull'interfaccia utente. Prendete la parola poi in cui faccio vedere magari diverse videate ipotetiche. Allora, questo è dinamico in un certo senso, nel senso che cambia il contenuto, ma non è interattivo. cioè Il contenuto non cambia in modo dipendente dalle azioni che fa l'utente. immaginiamo di, avere, di progettare l'interfaccia utente di un motore di ricerca a seconda che io scrivo una parola che esiste o una parola che non esiste eh, un prototipo non può reagire in modo diverso se è un prototipo di dinamica semplice invece, invece il livello successivo sarebbe un prototipo interattivo il quale può reagire in modo anche diverso alle azioni che l'utente fa magari in modo finto eh cioè, dietro non c'è ancora il sistema vero che gira che mi sta a dire se quella parola è giusta o sbagliata però posso inventarmi una regola che le parole che iniziano con la k sono tutte sbagliate e le altre sono tutte giuste quindi regole molto semplificate, fasulle ma che permettono giocando con l'utente di esplorare magari cammini diversi che il sistema può intraprendere. allora questo, per queste cose ovviamente non basta più una presentazione PowerPoint serve già un sistemino interattivo in cui l'utente possa fingere di usare davvero il sistema e questo sistema non fa sullo, emulato, simulato, non risponde sempre nello stesso modo predeterminato, ma può avere un minimo di variabilità. Esistono queste varie modalità. Noi lavoreremo a un livello che è a metà tra i due, a metà tra il dinamico e l'interattivo. È un pochino interattivo ma non troppo, non abbastanza intelligente da fare quelle scelte che vi ho detto prima. Eh, poi ne, a seconda di come li un i prototipi possono essere fatti per durare o fatti per durare, no? per durare a lungo, oppure per essere buttati via. Vabbè, prototipo di carta è un foglio di carta, lo prendo, lo butto via dopo che l'ho usato, però già un prototipo dinamico o interattivo, allora. Voi vi dite, faccio un prototipo dinamico in PowerPoint. Bene, lo posso fare semplicemente disegnando dei rettangoli su, su PowerPoint. Oppure lo faccio già disegnando una pagina web. E poi catturo delle videate di questa pagina web e le metto in PowerPoint, ad esempio. Allora, qual è la differenza? La differenza è che se comincio a. In questa seconda ipotesi comincio a fare già delle pagine web, è possibile che poi quelle pagine web, via via, nelle iterazioni di progetto successive, man mano che il progetto va avanti, diventino poi un pezzo della soluzione finale. Quindi il lavoro che faccio per costruire un prototipo lo faccio già nell'ottica di investimento per il risultato finale. Mi costa di più fare il prototipo, ma poi mi trovo già pronta una parte del lavoro finale. Viceversa, posso avere... Dei, dei prototipi puramente usa e getta no? quindi questo ultimo quest caso è qui chiamato di tipo, di tipo operativo un no? prototipo che progressivamente viene raffinato fino fi al sistema finale in altri casi invece viene usato per prendere delle, delle decisioni di progetto, per valutare le scelte di progetto e poi viene abbandonato il progetto va avanti, lui rimane agli atti nella documentazione ma poi tecnicamente si riparte no? da zero Chiaramente questo è anche collegato a, alla fedeltà. Se i prototipi ad alta fedeltà ovviamente richiedono anche più tempo più investimento, eh, sarebbe anche bene, probabilmente che questo investimento venga messo a fattor comune tra la fase di usability e la fase di implementazione vera e propria. Ovviamente queste caratteristiche non sono del tutto slegate l'una dall'altra. Però possiamo immaginare che giocando su queste varie variabili, eh, ci immaginiamo diversi tipi, diverse modalità più o meno ricche, più o meno dettagliate più o meno fedeli di realizzazione di un prototipo questo potrebbe essere un primo schizzo di tipo generale, ampio che ci fa vedere con un livello di dettaglio minimo un'organizzazione dell'interfaccia, l'interfaccia può essere fatta di cliente viaggi, location, calendario mi comincio a fare un po' di brainstorming per dire sulle pagine del sito questo per tutto che sia lo possiamo già chiamare prototipo proprio di, di livello zero che mi dà un'idea generale, ampia non in profondità sicuramente non in fedeltà sicuramente e già con questo posso fare dei ragionamenti con l'utente allora vediamo un attimo ma la parte di pagamento la mettiamo dentro il viaggio o dentro il profilo utente? Permette già di fare dei ragionamenti. Poi magari uno scrive anche meglio di questo. Eh, questi sono altri esempi di schizzi, fatti in quella sinistra, eh, carta e penna, e a destra invece con qualche programmino di disegno. Che permettono di ragionare, in questo caso proprio su delle storyboard, cioè su delle sequenze di azioni. Allora io ho delle videate possibili, da questa videata se, su, se schiaccio questo bottone vado su questa, se schiaccio questo bottone vado su questa e così via. Eh, notate che questi disegni portano i segni di diverse cancellazioni e correzioni, che è normale, probabilmente sono stati presi a valle di una sessione di lavoro in cui insieme si è ragionato, lo mettiamo qui, no, qui non si capisce, cancella, proviamo a spostarlo, vediamo e così via. No, e' poi questo diciamo, lo scopo di questi strumenti, no? facilitare la comunicazione e alla fine le scelte di progetto. In questo riesco a vedere con una fidelità molto bassa le idee principali dell'interfaccia utente e anche il, le relazioni tra le varie interfacce, tra le varie idee chi viene prima e chi viene dopo. In qualche modo provate a mentalmente affiancare a un disegno di questo genere la descrizione narrativa di un caso d'uso. Passo 1, il sistema mostra una certa cosa. Passo 2, l'utente seleziona quella voce o inserisce quel dato. Passo 3, il sistema mostra il risultato. E a ciascuno di questi passi corrisponderà a no, una versione tangibile e visibile di quei dati, di quelle informazioni. Quindi stiamo dando una forma al contenuto informativo che era descritto nel caso d'uso poi si può andare avanti una volta che le, le prime idee sono state chiarite e per chiarire le prime idee non c'è nulla di meglio che una matita o un foglio di carta si può passare no, a una rappresentazione un pochino più fedele un pochino più completa un pochino più profonda in cui vado a questo punto a, a, a dettagliare tutti gli elementi che sono sulla pagina si usano eh, solitamente due tipi di rappresentazioni grafiche eh, che differenza c'è tra quella a sinistra e quella a destra secondo voi dal punto di vista percettivo? quella a destra sembra più finita No? quella a sinistra invece sembra ancora più indietro in realtà contengono, sono esattamente le stesse videate ciò cioè che cambia solamente lo stile grafico no? quindi una, quella di destra viene chiamata di solito la presentazione wireframe wireframe è quello che fate se costruite del, delle statuette prima fate una, uno schetto in fil di ferro dopo lo riempite col materiale con la fretta quindi questo qua è il fil di ferro che tiene sulla pagina il i contenuti ci sono tutti ma la grafica, i colori, i riempimenti, le icone non ci sono ancora questo, se ho detto mock-up di solito quando si parla di mock-up si parla di qualcosa di questo genere in cui semplicemente lo stile delle linee della grafica cerca di emulare un tratto a penna una cosa fatta un po' a mano le informazioni sono esattamente le stesse cosa che capita che quando l'utente state parlando, vede una cosa di questo genere mentalmente si predispone no, a pensare che è una cosa non ancora finita, ancora da ragionare, ancora da, da brainstorming e quindi si concentra di più sui contenuti, mentre invece se è una cosa già più finita dà l'impressione di essere maggiormente fedele, è la stessa cosa, no? però dà l'impressione di fedeltà maggiore e quindi ci si concentra di più magari sui dettagli, il tipo di spazio, la dimensione, eccetera. eccetera. Eh, col tool che useremo noi per fare queste cose basterà cambiare una casella di spunta per passare da una, da una visualizzazione all'altra perché in realtà il contenuto è esattamente lo stesso. Però in fasi diverse, secondo che se voglia far percepire di più l'organizzazione degli spazi sulla pagina oppure dei contenuti direi, uso una applicazione all'altra. Poi dipende dai, dai casi applicativi. Questa è un'altra immagine che ho trovato in giro e mi è piaciuta molto, in cui, effettivamente, qualcuno ha costruito su una serie di fotocopie di un iPhone eh, delle, possibili, delle possibili videate per l'interfaccia utente. Allora, a questo punto, io mi immagino, no, il progettista che ha in mano queste carte le mostra una all'utente e dice allora, caro utente, adesso a questo punto cosa facciamo? Prova ad attivare la funzione di, non so... Invio di un nuovo messaggio, allora dove andresti? Lui seleziona lì, oh perfetto, allora ti cambio la carta e ti do quell'altra. Questo è un prototipo interattivo, dove l'interazione non è data da ad un algoritmo, non è data da ad un programma, è data dall'operatore, dall ma va bene, no? Tanto lo scopo, anzi, non è quello di implementare l'algoritmo, tanto per quello ci penserà all'implementazione del sistema, ma di capire l'interazione. Quindi le tecniche sono veramente molte in questi campi, non sono molto rigide né codificabili questi sono esempi di ipotesi di brainstorming di interfacce di smartwatch fatte in powerpoint usando la possibilità che ho in powerpoint di, di far sì che un elemento dell'interfaccia, un bottone un'immagine, un una figura sia cliccabile e quando ci clicco mi porta alla slide numero 7 o alla slide numero 5 cose di questo genere Quindi, giocando su questa caratteristica di base che chiunque è in grado di usare eh, è possibile fare cose di questo genere quindi ho no, l'orologio vedo l'utente come interpreta gli elementi dove agirebbe e dove schiaccierebbe poi in realtà ci sono questi altri bottoni sulla destra che emulano degli eventi esterni cioè cosa succede quando ti arriva una chiamata ovvio che il fatto che termine la chiamata è un trigger è un evento esterno quindi non è, è un'azione che inizio io in, agendo sull'interfaccia utente quindi questi eventi esterni per poterli simulare in questo caso hanno deciso di no, metterli come bottoni che rispettano cosa succede? quando io clicco su chiamata da contatto eh, salterò nella presentazione PowerPoint alla slide in cui ci sarà probabilmente il nome del contatto e il bottone accetta o rifiuta la chiamata no? cose di questo genere e quindi si riesce già a avere un prototipo che qui chiamere, lo chiamerei dinamico, questo posso, eh, posso navigare sul sistema interagendo su alcuni non tutti elementi dell'interfaccia quelli che sono stati predisposti attraverso una serie di percorsi predefiniti ecco per fare queste cose se voi andate a cercare in giro eh, ci sono degli stensi degli insiemi di immagini che potete usare per costruire queste interfacce, per dire in PowerPoint e cose simili. Ad esempio questo è lo stencil che ho trovato, per eh, un po' vecchio perché è relativo ai modelli vecchi di iPhone e di, di, di versioni del sistema operativo, che contiene gli ingredienti principali dell'interfaccia utente, allora voglio far vedere che c'è una tastiera, prendo questa immagine, la piazzo qua, la incollo, voglio far vedere che ci sono delle opzioni, le prendo, le incollo, poi magari gli scrivo, scrivo sopra qualcosa, cambio il nome oppure no e quindi con un po' di copia e incollo abbastanza rapido riesco a crearmi l'impressione di una pagina completa quindi con una buona fedeltà zero interattività quindi non è detto che fedeltà vuole dire sempre interattività eh, però riesce a dare subito l'impressione di una... e riesco tra l'altro anche con strumenti di questo genere a ragionare sulle dimensioni ci sta o non ci sta nella pagina di quanto sborda quanti contenuti riesco a visualizzare perché questi elementi li trovo in scala no? in scala reale ehm... c'era un altro mi ha perso ah, ok questo, quello che vi ho fatto vedere prima era per l'iPhone, questi in realtà ce ne sono se ci chiamo un attimo poi ce li possiamo produrre, questi sono gli elementi grafici di Windows Speed finestre, bottoni, finestre di allarme menu, cose di questo genere no, cose che si possono prendere trasformare incollare. incollare. quindi io ho degli elementi costituenti delle interfacce c'è il bottone ho la casella di testo il mio scopo finale è quello di costruire un'interfaccia che permetta lo scambio di informazioni. Questo ce l'abbiamo già da tempo come scopo finale. Questo scopo lo devo sviluppare su tre livelli. Il primo livello si chiama, o perlomeno semplificandolo di molto, lo chiamo architettura dell'informazione. Come organizzo le informazioni? Cosa viene prima e cosa viene dopo? Quali informazioni sono correlate a quali altre? A questo livello ragiono in termini di struttura generale del sito o dell'applicazione, menu, aree del sito, zone in cui avvengono cose diverse. Prima di tutto devo decidere questo questo sito, questa applicazione, in quali macro zone si divide, come si chiamano, come sono legate l'una all'altra. È come se un visitatore entrasse in un supermercato e si fa un'idea di come sono messe le corsie, da che parte sono gli alimentari e da che parte sono i non alimentari. Una prima, un primo orientamento di massa. Se io andassi a un supermercato in cui i prodotti sono messi in ordine casuale, alfabetico, non lo so, non sarei orientato, sarei disorientato. Se io entro in un sito in cui le opzioni sono tutte insieme, tutte mescolate, sono disorientato. L'architettura dell'informazione è una serie di tecniche, qui noi non abbiamo il tempo di entrare, per aiutarci a organizzare l'informazione come trovo quelle simili, come le metto dove le organizzo, faccio i menu più lunghi più corti, tanti, pochi come li chiamo no? dare i nomi giusti alle cose è uno dei problemi più difficili, tutta l'informatica una volta che ho deciso quali sono le mie corsie posso decidere come sono fatti gli scaffali cioè le singole videate o gruppi di videate come usano lo spazio a disposizione allora, c'è un menu in alto, ce l'ho a sinistra, ho un menu a sinistra e uno a destra, i contenuti al centro, oppure i menu in alto e i contenuti in basso. Questo è un lavoro prevalentemente visuale tipografico. Attenzione che l'organizzazione grafica dei contenuti implica anche una, una gerarchia dei contenuti stessi. Allora, se io ho un titolo che larga tutta la pagina, con una linea orizzontale sotto, ciò che sta sotto visivamente tu lo associ come subordinato logicamente, semanticamente, al titolo che sta sopra. Se io ho un testo su due colonne e un titolo che copre solo la prima colonna, associo il testo che sta so della prima colonna al titolo e con la seconda colonna no. Eh? Se vogliamo. È il modo con cui abbiamo, quando apriamo i giornali, di capire dove, dove comincia e dove finisce un articolo. Si gioca sugli spazi, sulle linee, sui titoli, sui font, sui colori indicazioni che dicono all'utente che guarda queste sono le informazioni sulla pagina ma non sono tutte anche lì all'interno della pagina messe alla rinfusa, ma messe secondo un ordine logico. L'ordine visuale deve rispettare o deve corrispondere a un ordine logico. Cosa contiene, a che cosa serve a ogni singolo spazio. E poi il livello più basso, più di dettaglio, è quello dei singoli elementi ok, questo io so che è il campo in cui si inserirà l'indirizzo ho capito che quest'area qui ci sono le informazioni su di me una di queste informazioni è l'indirizzo come lo inserisco allora se devo inserire un indirizzo non posso avere una casella che è larga così 4 caratteri no? se non ci vedo niente, dovrò avere una, cappella, una casella che è lunga so, 30-40 caratteri quindi ci possa stare comodamente quel dato se devo invece indicare il codice di avviamento postale che di 5 numeri, di 5 cifre, è inutile avere una carriera troppo grande. che Mi mette solo dei dubbi, ma perché larga così quando io in realtà devo scriverci un dato più corto? Se devo selezionare una data, la devo scrivere, la scrivo come? Oppure schiaccio un bottone, salta fuori un calendario, la seleziono dal calendario? sono le modalità spicciole cioè ogni singolo dato che io ti visualizzo ogni singolo dato che tu mi devi immettere, devo trovare qual è la tecnica l'elemento di interfaccia che ti faccio usare per vedere o per inserire quello più efficace in quel contesto ovviamente nei vincoli di layout Allora, ho un testo lungo da farti vedere Cosa faccio? Ti faccio un rettangolo che tu puoi scrollare al suo interno e lo leggi 3-4 righe per volta? Oppure metto un link che ti apre una pagina nuova in cui tu lo puoi leggere con calma? Ci sono diciamo, pro e contro in tutti e due i casi. Se non voglio che tu lo legga, te lo metto lì. Eh? Se invece ho interesse che tu lo legga, o, o immagino che tu abbia interesse a leggerlo, allora te lo faccio leggere più comodamente, non due righe per volta che ti stavi nel narvolo. Eh? Chiaramente. In, richiederà più tempo e più impegno da parte tua, prendo, vado in un'altra pagina controllo, torno in quella prima, devo ricordarmi cosa stavo facendo in quella prima però magari quel contenuto era importante <ride> quindi proprio a seconda della funzione che ha ogni elemento lo posso rendere in modo diverso, usare strumenti, io questa, questa slide ho chiamata la grammatica dell'interfaccia no? una subordinata una coordinata, cioè come costruisco la frase complessiva che è l'informazione che voglio scambiare e ho delle parole, dei verbi, degli aggettivi cioè dei, delle, dei titoli delle icone, dei bottoni che sono gli elementi di base che posso combinare in modo da creare una frase cioè una pagina di interfaccia e questo si associa ai verbi che possiamo usare che potremmo aver usato nei casi di studio se io qua ho provato a riassumere i verbi che normalmente si usano nel descrivere cosa può fare l'utente quando è davanti all'interfaccia utente può leggere o vedere questo implica la presenza di un testo o di un'immagine sulla quale l'utente non deve interagire ma semplicemente deve percepirne il contenuto diverso da leggere è analizzare ho un elenco di nomi, non è un testo da leggere, è un elenco o una tabella di numeri, allora io potrei cercare di capirlo analizzarla, quindi analizzare magari devo fornire degli strumenti in più affinché l'utente so, possa riordinare le righe sulla base di un criterio oppure un altro, posso filtrarla, posso evidenziarla magari, che ah, faciliti questa operazione di analisi. No, richiede è comunque qualcosa cosa di bidirezionale in realtà questa parte qua è poco utilizzata perché è molto pesante andare a studiare dati di direttamente online posso inserire A un conto inserire il nome no? inserisci il tuo nome inserire significa che io devo scrivere qualcosa che prima non esisteva e che il sistema non poteva conoscere a priori il tuo nome, la tua data di nascita che è diverso da scegliere se io dico inserisci il comune di nascita sto pensando a una casella di testo in cui scrivo Torino se dico scegli il tuo comune di nascita sto pensando a un elenco, una tendina una serie di caselle di spunta tra le quali c'è la città. Scegliere implica scegliere da un elenco, scegliere una opzione da un elenco predefinito. Questo elenco può essere visualizzato in molti modi diversi e ci daremo poi delle regole. Quindi attenzione ai verbi che usate, no? all'azione che fa l'utente. L'utente ha un elenco, chiudo di nomi e ne deve scegliere uno, Oppure ha un insieme infinito di possibilità e quindi inserisce la sua scelta, la sua, la sua opzione. Ci sono anche modi misti. Io posso dire: no, ma tu scrivi la parola, ma questa parola deve comunque essere all'interno di un elenco. Quindi se la scrivi sbagliata non te l'accetto. Questo è un comportamento punitivo dell'interfaccia. Scrivo Torino per l'ho sbagliato lo scrivo con due R e quando poi faccio invio mi dicevi hai sbagliato a scrivere la città. È maledizione, se lo sapevi prima che era sbagliato potevi dirlo, potevi evitarmi no? di inserirlo. E a questo ad esempio molte interfacce che sono basate sull'autocompletamento o sulla predizione funziona così. Anziché farmi scorrere un elenco lungo, comincio a scrivere le prime lettere e allora mi fa, vedere, mi fa scegliere tra un elenco corto quindi un criterio di scelta che prevede un mix tra inserimento e selezione ma è comunque sempre una scelta perché alla fine devo andare a una voce dell'elenco, solo un, un trucco per accorciarmi l'elenco no? vedete che nel campo dell'interfaccia poi molte tecniche si sono sviluppate anche nel corso degli anni ricercare, ricercare significa che io so che un'informazione c'è E la voglio trovare fornendo dei criteri, dei filtri, dei criteri di ricerca. Cioè, so che c'è un tizio che si chiama Corno, ma non mi ricordo il nome, non mi ricordo l'indirizzo, allora ti do il cognome e trovami il resto. Quindi questa è un'azione in realtà combinata. Inserisco il nome, clicco ricerca e analizzo i risultati però cognitivamente sto facendo un'operazione unica ricerco il nome, cerco una persona in rubrica quindi inserisco dei criteri e il sistema mi risponde dandomi l'elenco delle voci che corrispondono a quei criteri poi, su queste voci cosa posso farci? posso analizzarle, posso sceglierne una poi il passo successivo è diverso oppure diverso è diverso da ricercare è filtrare il fare significa che voi avete un elenco di molte voci e aggiungete via via dei criteri e questo elenco si accorcia via via man mano che eh, aggiungete criteri ma mentre quando io voglio mentalmente, cognitivamente dico voglio ricercare un prodotto che mi serve o una persona nella rubrica mi aspetto di sapere che risultato c'è e di trovarlo, e di trovarne uno. Filtrare è un'operazione più esplorativa. Ma andiamo su Amazon, vediamo un attimo se c'è un router che abbia queste caratteristiche. Parti, poi aggiungi dei filtri sul, sul prezzo, sulla marca, sulla tipologia e via via l'insieme dei prodotti possibili si restringe. Poi magari non arrivi da nessuna parte, magari non trovi nessuno, magari te ne mancano ancora 10 e non sai scegliere tra questi. Quindi filtrare è un meccanismo che mi permette di ridurre un elenco molto lungo di possibilità a un insieme più maneggevole di dimensioni minori. non necessariamente quando inizio a filtrare so se arriverò a 1, a 10 o a 0 risultati me lo, me, lo, me lo aspetto è, è proprio una, un approccio diverso, un'azione diversa che posso voler fare con l'interfaccia poi per ciascuno di questi tipi di azioni diverse, poi ci dovremmo inventare un modo di renderla visibile istantaneamente all'utente. Cioè l'utente quando vede una casella di testo deve capire se quella casella di testo è per inserire o per filtrare. Non è che può inventare, io devo comunicarlo nell'interfaccia. Eh? Uh, filtrare, ad esempio, viene usato, è, un è una modalità di interazione che viene usata molto nell'autocompletamento che dicevamo prima. Io ho un insieme di tantissime nomi di città che non ti faccio vedere tutto, ma man mano che scrivi io filtro, tolgo, cancello cose che non ti interessano, che non possono corrispondere, fino a quando non arrivo a un elenco più maneggevole da cui poi puoi, puoi selezionarlo. Cioè, sono tutti passaggi che, che per noi sono approcci, approcci cognitivi diversi. Ricordate la figurina dell'omino che si fa nella sua mente l'intenzione di agire nell'interfaccia. Queste sono tutte intenzioni possibili, diverse. Beh, poi ci sono quelle più facili, confermare ok annulla si inserisci cancella eccetera cioè dai un'informazione puntuale che convalida una serie di informazioni che già ci sono è vero che deve essere chiaro quando schiaccio ok ok che cosa che cosa, che cosa sia l'azione, quale sia l'azione che sto confermando. E vabbè, poi ci sono delle parole che abbiamo ormai imparato. Eh, tenete presente che in italiano annulla e cancella sono quasi sinonimi per una persona normale che non, non, non sia stata troppo inquinata dall'informatica, annullare e cancellare sono la stessa cosa. Io in un'interfaccia utente no. Cancellare significa eliminare un dato, annullare significa beh, non farla più questa operazione, ho cambiato idea, e quindi non cancellare nulla, lascia tutto com'era. Ah, quindi dietro anche i nomi, se voi sbagliate il nome di un bottone, la persona magari capisce no a volte ci sono le finestre in cui dici vuoi annullare l'operazione? ok, annulla come la leggete? ci sono ogni tanto eh? queste finestre qua non lo sai ok vuol dire sì, ok, voglio annullare e annulla vuol dire no, annulliamo l'annullamento quindi vai avanti o viceversa Bleh, è fatta male Eh, navigare è l'azione attraverso la quale posso accedere a più contenuti rispetto a quelli che sono disponibili fisicamente in una sola pagina, quindi i risultati della ricerca ti faccio vedere i primi 10, poi in, in fondo ho i bottoni, va la pagina 2, la pagina 3, la pagina 4 dei risultati, la paginazione lo slideshow come lo chiamano adesso il, sì, il carosello multimediale una serie di fotografie che fa vedere una dopo l'altra nello stesso spazio gruppi di pagina linguette che vengono attivate tutti i modi per far stare più contenuto nello stesso spazio riusando lo spazio noi quando Navigate i risultati di un motore di ricerca, vi fa vedere i primi 10 risultati, poi dici vai, vai alla seconda pagina, alla terza, alla quarta, vi stanno programmando in mente un modello tridimensionale dei risultati, fatto a pagine, una dietro l'altra, su una pagina bidimensionale. Questi meccanismi di navigazione ci fanno credere eh, di avere un modello tridimensionale e non bidimensionale dove ho diversi livelli di contenuti e posso passare da uno all'altro vuoi chiamare le pagine, vuoi chiamare linguetto, tabs chiamali in modi diversi poi dal punto di vista visivo sono diversi sfoglia le foto no? è come se fossero um, no, dentro qualcosa che gira e quindi è una dimensione tridimensionale di cui in ogni momento ne vedi una, una facciata una, no? sono tutte artifici di questo genere per aiutarci in modo anche molto naturale a esplorare uno spazio più ampio o forse anche più complesso, più articolato di quello che abbiamo a disposizione di fronte agli occhi quello che non vedo me lo immagino mi faccio un modello mentale se è naturale vuol dire che tutto il processo è fatto bene mi ha programmato bene ecco, selezionare è un'altra voce che è diversa da scegliere poi in realtà i termini non sono... ma quando dico selezionare di solito si indica la selezione di un testo no? evidenzia da qui a lì mentre scegliere, scegliere una voce in realtà a volte si usa anche la parola selezionare per dire seleziona la tua scelta ecco. in italiano sono sinonimi quindi non mi importa come si chiamano eh, stiamo pensando eh, a due operazioni molto diverse uno, evidenziare un insieme di elementi come lo posso fare? trascinandoli, cliccando uno una volta mettendo una casella di spunto a fianco Eh, i modi sono tanti ma alla fine ho tanti elementi dei quali ne identifico un sottoinsieme. Possono essere caratteri, frasi, immagini, icone, ne identifico un sottoinsieme, ne seleziono un sottoinsieme. Mentre avete la scelta, ne scelgo uno. Vabbè, poi ci sono operazioni più complesse come il drag and drop, lo scorrimento, eccetera, eccetera, che sono spesso usate per navigare, per selezionare o altre cose. Non è completo questo elenco, però ci dà un'idea della complessità cognitiva, di cui tante volte non ci accorgiamo neppure quando siamo di fronte a un'interfaccia. Qualunque utente di fronte a un'interfaccia dovrebbe immediatamente capire quali cose può fare tra queste in ogni elemento dell'interfaccia. Se non si capisce bene, torniamo indietro e cambiamo qualcosa. E queste azioni, questi suggerimenti, queste indicazioni su che cosa puoi fare, come faccio ad arte? Vabbè, il modo ingenuo sarebbe di scriverlo. Per favore seleziona la provincia tra l'elenco di queste province. Per favore inserisci la tua data di nascita nel formato giorno, mese, anno, eccetera, eccetera. Peccato che gli studi dimostrano, anche l'esperienza dimostra che le persone non leggono le istruzioni quindi non serve a niente scriverlo, anche se lo scrivi bene, non serve a niente è l'interfaccia che deve parlare, da sola eh? senza bisogno di qualcuno che dietro gli dietro, adesso fai questo, adesso fai quell'altro, dietro le tue spalle, lì davanti anche perché fai, o ti concentri su quello che devi scrivere o ti concentri su leggere le indicazioni dell'interfaccia dell quindi indicazioni le devi mettere solo quando è veramente necessario meglio mai ma magari in alcuni casi attenzione che se metti qualche cosa qua ti rubo l'auto allora magari lo scrivi tutte queste indicazioni quindi, non le posso scrivere, non le posso spiegare e purtroppo non ho un insieme di elementi graficamente distinti per ciascuna di queste azioni vi ho detto più volte una singola casella di testo la posso usare per, per filtrare per scegliere per inserire ho un insieme di elementi che è molto limitato le mie parole che posso mettere insieme nella mia grammatica per costruire l'interfaccia utente sono poche ho il bottone ho il testo un testo visibile cioè mostrato oppure un testo inseribile e il testo può essere su una riga o su più righe, la singola eh, riga di testo o la casella di testo oppure l'area di testo in cui posso inserire o il paragrafo di testo scritto. O essere sono visualizzabili o modificabili. O i cosiddetti radio button che sono una modalità di avere più pulsanti dei quali uno solo per volta si può selezionare. E le checkbox che sono le caselle di spunta in cui ne posso selezionare anche più di una. Quindi i radio button per tradizione sono tondi, per convenzione, le checkbox per tradizione sono quadrate. Poi le vediamo. Noi ormai siamo abituati. Si trova qualcuno particolarmente intelligente che decide di fare radio button quadrati confondendo gli utenti, ma per fortuna la norma non è questa. Oppure posso avere delle tendine, dei menu di scelta degli elenchi di nomi o tutti visibili contemporaneamente quindi un'area un in cui ci sono i vari nomi uno sotto l'altro ne seleziono uno oppure è comparsa quindi vedo solamente il nome selezionato se ci clicco a fianco si apre sono gli elementi con cui, siamo, che, con cui lavoriamo tutti i giorni la combo box non è altro che la combinazione di una riga di testo con una list box quindi una testo in cui posso scrivere ma a fianco alla tendina che mostra le opzioni quindi la combinazione di due elementi essenzialmente sono questi gli elementi che abbiamo che fare combinandoli opportunamente offriamo agli utenti tutte le possibilità che abbiamo detto prima il modo con cui le combiniamo fornisce dei suggerimenti dell'indicazione all'utente sull'uso che hanno questi elementi quindi è un linguaggio visuale Vabbè, qui facciamo vedere nel campo di Windows XP nel campo di JavaFX che alla fine i widget, cioè gli elementi di interfaccia grafica sono sempre gli stessi poi ogni toolkit grafico, ogni versione del sistema operativo avrà una grafica leggermente diversa ma gli elementi sono sempre quelli questo esempio è una list, una lista questi sono dei menu a discesa, comparsa, radio button sono questi checkbox sono queste bottoni sono questi e abbiamo finito poi ci sono case di testo e basta Anormalmente, ad esempio nell'iPhone, si tende ad esempio a non avere, mi pare che non ci siano proprio, se non te li costruisci da solo, i radio gli elenchi con i bottoni a fianco. Per fare una scelta tra un insieme di voci si usa sempre un rotore di questo genere. Quindi questi sono gli elementi che abbiamo a disposizione, Beh, questi sono quelli di Android, che sono leggermente sempre simili, ma diversi, Ogni toolkit grafico ha le sue convenzioni e i suoi elementi. La domanda che ci facciamo è, ma noi che criteri abbiamo per progettare? Cioè, noi sappiamo che al passo 3 o 3.2 del caso d'uso c'è scritto che l'utente inserisce i propri dati anagrafici. oppure l'utente seleziona le modalità di invio del bonifico allora già usato inserisce o seleziona senza accorgermene nel descrivere quale sia scritto il caso d'uso perché già chi ha probabilmente, già scrivendo quel caso d'uso qualcuno ha già pensato al tipo di azione che doveva fare l'utente senza, senza curarsi dell'interfaccia grafica ma il tipo di azione sì, lo so già e quindi sapendo cosa deve fare l'utente qual è la combinazione di widget, di elementi grafici che posso usare ci sono delle regole che posso usare oppure vado puramente a intuito eh, le regole ci sono e eh, le regole sono emerse da decenni di esperienza cose che parti, non funzionano verify eccetera quindi ciò che devo fare è capire come costruire la navigazione, quale ordine di lettura dare cosa, cosa viene prima, cosa viene dopo e poi soprattutto quali elementi visualizzare in questa fase devo puntare a avere un risultato che sia questi sono i nostri obiettivi facile da apprendere le persone, devono poter, gli utenti devono poter usare l'interfaccia senza istruzioni, senza spiegazioni, senza un corso di formazione efficiente una determinata interazione deve avvenire nel minor tempo possibile a parità di errori quindi deve permettere all'utente di fare il minor numero di errori possibili e possibilmente nessun o minor, ancora minor numero di errori gravi possibili minimizzare il numero di errori in generale e cercare di evitare del tutto gli errori gravi rendeteli impossibili, rendeteli difficili l'interfaccia deve essere facilmente memorizzabile la prima volta devo guardare cosa c'è per cominciare a scrivere, per cominciare a usarlo. la seconda volta so già dove sono le cose perché magari nel mio sito ho una certa coerenza interna quindi le stesse informazioni sono sempre messe nello stesso posto e visualizzate nello stesso modo e quindi in qualche modo senza sforzo imparo la mia memoria visiva mi aiuta a identificare con una certa forma, una serie di combinazioni di elementi un certo contenuto, lo associo a un certo contenuto quindi uso non la memoria razionale, legge e impara ma la memoria associativa, quell'immagine è uguale a quel contenuto e, beh, e poi se va bene anche la soddisfazione, cioè alla fine l'utente sia contento e non odi il progettista dell'interfaccia questi sono i nostri obiettivi quali sono i controlli, i, i criteri? Allora io ne ho raccolti alcuni sono un po' vecchiotti, fanno riferimento alle versioni anche un po' antiquate di windows come vedremo del, nel, negli esempi grafici, ma in realtà i criteri sono sempre gli stessi se andate a vedere sulle interfacce mobili sono sempre gli stessi no? Noi quando prendiamo uno smartphone e lo usiamo, e prendiamo un computer o un browser e lo usiamo, stiamo usando essenzialmente lo stesso insieme di convenzioni. Non funziona in modo diverso. Tranne qualche dettaglio, soprattutto sulla parte di navigazione ovviamente, ma poi la parte di dettaglio. Allora, ad esempio, se io voglio selezionare una voce tra un insieme di elementi che siano mutuamente esclusivi cosa posso usare? posso usare eh, un insieme di elementi mutuamente esclusivi in quale regione abitiamo? in quale regione ci troviamo? Piemonte, adesso il modo migliore di realizzare questo ad esempio è quello di Radiobatto cioè l'elenco di tutte le 20 regioni con affianco, un pallino. Seleziono una di queste. Se però ho dei vincoli sullo spazio disponibile, questo elenco di 20 nomi, anziché avere tutti per estereo e per lungo, li collasso tutti in una tendina scomparsa. Quindi avrò una tendina che inizialmente mostra seleziono la regione, clicco sulla tendina, si apre l'elenco, clicco sulla voce, la tendina si richiude con la voce selezionata una tendina e un insieme di radio button svolgono la stessa funzione selezionare una voce tra molte la differenza è lo spazio che occupano e la velocità di utilizzo se ho spazio disponibile è più veloce selezionare una voce da un insieme di voci che sto vedendo rispetto ad aprire una tendina e andare a cercare la voce e poi chiuderla e così non vedo più le altre perdo il contesto, non vedo più le altre opzioni trovare un'opzione nota in un contesto noto è più veloce, più rapido che non andarsela a cercare mm? questo è quando ho spazio è preferibile se le voci invece tra cui scegliere non sono mutuamente esclusivi quali sono i generi musicali che ti piacciono? Beh, ne può essere più di uno allora posso avere un insieme un elenco con molte checkbox quadratini da casella di spunta da spuntare indipendentemente in quantità variabili, 0, 1, 2, 5, a seconda di quanti vi piacciono. Esisterebbe anche la versione collassata di una lista con selezione multipla, ma non c'è praticamente nessun sistema operativo in cui questo sia facile ed efficace da usare esistono alcune tendine in cui tu apri la tendina e puoi selezionare più di una voce tenendo premuto, per dire su PC, il tasto control selezioni la prima, la seconda, la terza voce e rimangono selezionate più di una esiste nel manuale di programmazione Windows questa roba nell'HTML nessuno la usa ma perché l'utente lo trova innaturale difficile, non evidente quindi in realtà questa opzione qua non esiste, nella pratica non si usa non è usabile Tecnicamente è stato pensato il widget per farlo, ma nessuno lo riesce a usare efficacemente. Poi posso avere ad esempio un valore che posso inserire, un valore nuovo, oppure ehm, selezionare una voce già esistente. Dove sei venuto a conoscenza del nostro sito? Su Facebook, alla televisione, me l'ha detto il mio amico, altro. Altro specificare. Quindi cos'è? È, È un elenco di radio button con una casella di testo in più, per la voce alta. Se lo vogliamo collassare, sarà una singola tendina con sopra la casella di testo cui posso selezionare una voce dalla tendina me la ricopio nella casa di testo oppure a piacere mio posso scrivere direttamente nella casa di testo In modo diverso di fare le stesse cose ehm. diverso è qui, finora abbiamo parlato in qualche modo di valori non numerici provincia, generi musicali eccetera se invece devo inserire un valore numerico a volte posso usare degli slider ci sono interfacce per cambiare il colore degli elementi ad esempio che hanno degli elementini che posso tirare avanti e indietro e cambiano con continuità un certo valore perché magari il valore numerico preciso non mi interessa, mi interessa poterlo regolare e vedere gli effetti di ciò che faccio oppure se questo non posso o non voglio avrò una casella di testo in cui ci scrivo il numero Qui ad esempio c'è una serie di criteri, un algoritmo, uno possibile, non è che sia la legge, però per capire, che riassume il processo di scelta di una determinata interfaccia utente, di quella che abbiamo visto prima. Quindi dico allora, se io devo fare, si legge così questa slide, se hai delle alternative, se l'utente deve scegliere, tra alternative mutuamente esclusive, i dati tra cui scegliere sono discreti, cioè un insieme finito di valori distinti, non un numero reale. Se questi dati sono tipicamente testuali, sono rappresentati in modo verbale, lui dice, e sono, ci sono poche opzioni, lui dice da 2 a 8, allora, tutta questa slide è relativa a queste quattro condizioni, se si vede da queste quattro condizioni, quindi giorno della settimana va bene, le province d'Italia no. E, e poi ci sono quattro alternative. Non è mai, eh, Type density is never necessary, cioè non, non è mai possibile inserire un valore nuovo. Type. Il contenuto, questo elenco, non cambia mai e ho abbastanza spazio. Allora ho uso che rape bacco. Perché ho scritto che il contenuto non cambia mai? Perché il radio button è un, un elemento che occupa uno spazio ben definito sullo schermo e io visivamente lo imparo. Se ogni volta che torno su quella pagina l'elenco delle scelte su quel radio button è cambiato, una volta quando fate qualche quiz online tornate sulla stessa domanda, vi ha rimescolato le risposte, disorienta, non facilita l'apprendimento, la memorizzazione dell'interfaccia. Allora uso, in questo caso uso queste opzioni se invece bla bla bla stesse cose ma non ho abbastanza spazio potrò usare una tendina scomparsa oppure e gli, gli ultimi due casi sono quelli in cui ho bisogno di scrivere qualche cosa questo esempio è il controllo che c'è in word per cambiare il font ho un elenco di, eh, scusate, di stili di font possibili, di dimensioni di font possibili quindi posso scegliere una di queste ma come vedete l'11 non c'è, il 9 non c'è, se voglio lo posso scrivere. Quindi posso scegliere un valore tra quelli esistenti oppure inserire un valore che non esiste ancora. In questi casi queste tendine sono sempre aperte, cioè questo spazio è sempre occupato in esempio sotto invece questa tendina si può aprire o chiudere vedete che c'è una freccia a destra normalmente compare solamente questo campo se voglio scegliere opzioni clicco qua e si allarga l'insieme delle opzioni possibili quindi a tendina chiusa occupo solo questo spazio mentre questo visto che ho sufficiente spazio disponibile posso usare questo elemento e questo è un caso in quest'altro caso cosa c'è di diverso rispetto a prima? il numero di elementi da 9 in, in su allora ci dice essenzialmente eh, che cosa è, cos è scomparso qua? sono scomparsi i radiobattom ovunque perché un elenco lungo con troppe voci mangia troppo spazio e dispersivo e quindi usiamo sempre delle liste delle liste aperte o delle liste chiuse a, a, a comparsa quindi elementi di questo genere o di questo genere sotto a seconda dei casi dello spazio disponibile e così via poi posso avere caso sopra alternative, mutuamente esclusive, dati discreti che però sono suscettibili di una rappresentazione grafica non testuale Colori, date, un calendario, noi lo vediamo bidimensionale, non lo vediamo un Contenuto che cambia raramente, e quindi in realtà so già a priori dove trovare gli elementi, e posso avere pochi elementi o tanti, eh, li posso organizzare in modo diverso, anche a griglie, in modo le bidimensionalità. Allora, posso usare le tavolozze, in cui. Che so, quando scegliete un emoticon, una faccina da mandare un messaggio, salta fuori così. C'è un insieme ampio di voci da selezionare, ve lo presento in modo bidimensionale perché in realtà a parole non, non si potrebbe descrivere. No? E tu poi visivamente più o meno sai, sono raggruppate per gruppi, per, per tipologie, sai dove grosso modo dove cercare quella che serve, che poi la selezione. E tutto questo per elementi importanti, se poi ci sono elementi non importanti, vedete che qua è comparsa una nuova, una nuova, una nuova, una nuova condizione, not frequency selected, c'è un elemento che cambierai raramente, allora te lo rendo un pochino più difficile da vedere, un pochino più difficile da modificare, perché voglio che tu capisca che non è di primaria importanza, e voglio che tu eviti di cambiarlo per sbaglio. Non è che sono cattivo e te lo rendo più difficile. diciamo che ti rendo più facile gli altri. E per fare una differenza lui sarà un pochino più penalizzato. No? Ad esempio, se voglio inserire un numero posso avere queste, questi elementi qua, no? Che cui posso aumentare o diminuire il valore. Pensate che per inserire un questo oggetto qua per scegliere la dimensione del font si potrebbe realizzare con questo in cui il numero le due fraccioline aumenta e diminuisce è un po' più macchinoso da usare si può usare lo stesso ma occupa meno spazio ma è un pochino più difficile da usare un pochino più lento se il contenuto è raramente utilizzato ma i dati sono facili da prevedere perché io devo prevedere cosa succede quando clicco la freccia in su, da 3 diventa 4. Un controllo di questo genere non andrebbe bene per questi numeri. Se io sono a 9600 il numero successivo qual è? 19,2. Eh vabbè, non faccio saperlo, lo devo vedere. Mentre invece sono dei numeri consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5, è facile sapere cosa capita quando premo la freccia in alto. Da 3 diventa 4. Quindi l'utente deve sempre sapere cosa succederà quando cliccherà qualche cosa prima di cliccare. Eh, gli slider ne abbiamo parlato prima, va bene se ho un dato solo che sia di tipo continuo. E quindi il valore aumenta e diminuisce in modo predicibile. E fino a qua abbiamo parlato di dati, di scelte singole. Un valore tra un insieme possibile. Poi questo insieme poteva essere grande e piccolo, poteva avere tanto spazio e poco spazio, poteva essere bidimensionale o unidimensionale, numerico o testuale. Cosa capita invece se devo inserire, devo poter fare delle scelte multiple, selezionare più di un valore. Ho una possibilità, questa, fine. Sì, ci sarebbe le multiple selection list box, ma come abbiamo visto nessuno sono capace a usarle, quindi nessuno sono le usa. Tutto questo vale per ogni singolo elemento. Ma noi non vogliamo quasi mai raccogliere un singolo valore. Vogliamo raccogliere un insieme di valori correlati tra di loro. L'identità della persona, la residenza, le sue preferenze. Allora a questo punto entrano in gioco gli spazi, i bordi, i delimitatori per cercare di far capire il modello concettuale dei dati che sto chiedendo e non semplicemente un elenco lungo di dati scorrelati tra di loro e poi livello suo ancora superiore c'è il layout, quindi come questi vari form sono posizionati all'interno della pagina fatemi fare un esempio che conoscete tutti apriamo word scriviamo ciao e proviamo a formattare questo, questo testo a parte questa cosa qui voi sapete che qua dentro se cliccate qua compare una finestra di dialogo con tutte le opzioni possibili quindi prendo questa perché la conosciamo e perché è anche molto ricca. c'è di tutto qua dentro e proviamo a capire se, che, che criteri sono stati utilizzati qua per progettare questo no? allora cosa posso cambiare? il font vedete che qui posso scegliere tra un elenco lungo di voci ma anche inserire un altro a mano posso inserire come font il font pinco pallino e va bene, non è un errore perché io potrei voler impostare un font per dei caratteri anche se quel font non è installato su questo computer ma magari sul computer di un amico che poi lo stamperà lui ma i caratteri devono essere formatati in questo modo quindi non lo facciamo mai, ma è possibile impostare in un documento un, un font che non c'è su tutta computer, questo computer installato è raro poi in realtà se io inizio a scrivere qualche cosa lui mi aiuterà anche no, non è vero, eh, cg t -no. a fare a filtrare l'elenco sulla base di ciò che scrivo quindi posso selezionare inserire o filtrare. Tutto finalizzato a che cosa? A selezionare una voce tra un insieme di voci possibili oppure una voce aperta inserita dall'utente. Questo è coerente. La stessa cosa qui. Io posso avere questo carattere normale, corsivo, grassetto o corsivo grassetto. È abbastanza curioso che io possa scrivere sopra. potrei dire sbagliato dal punto di vista dell'interfaccia cosa vuol dire se io qua scrivo qualcosa di diverso? queste sono le varianti possibili non è che un font può avere delle varianti diverse da corsivo e grassetto quindi non si capisce perché questo campo sia scrivibile mi sarei aspettato una casella di questo genere, sì ma in modo che io lì sopra in quella casella sopra non potessi andare in quella casella di testo, semplicemente potessi selezionare una voce e quella rimaneva qui è già una stranezza questo invece è normale, nel senso una voce, un insieme di voci lungo modificabile poi abbiamo l'ho criticato <ride> mi ha punito ok poi abbiamo questa casella colore del carattere allora già il fatto che sia chiusa ci fa pensare che sia meno importante di queste che sono aperte cioè questo, questo spazio di 400x400 400 pixel qualcuno si è messo lì e ha pensato come lo usiamo? quanto spazio diamo al font? quanto spazio diamo al colore? colore è meno importante anche perché devo fare un clic in più per poterlo cambiare e quando lo apro viene fuori una palette tanti valori diversi ne devo scegliere uno organizzabili in modo visuale sono meglio rappresentati in modo visuale che non in modo testuale seleziono uno e poi mi rimane il reminder di che cosa ho selezionato volendo in realtà questo menu è un menu ancora a due livelli posso selezionare un, un colore tra quelli predefiniti oppure ancora più raramente ancora meno frequentemente posso selezionare un colore tra quelli non predefiniti quindi una palette più grande o addirittura una palette ancora più grande. No? Qui avrò, non so quanti colori ci sono, sono una ventina, 1, 3, 7x5, 35, 40 per quelli sotto. Qui ne avrò un centinaio e qui ho tutti i 16 milioni di colori possibili dello spazio RGB, basta che io posso anche inserire il numerino. Qua troviamo... No? i bottoncini penalizzanti per cambiare i dati che di fatto ci stanno dicendo se vuoi andare avanti e indietro va bene ma fai prima a scrivere no, 445 troppo fai prima a scrivere un valore quindi lo stesso dato in questo caso può essere inserito in tre modi diversi via via più lontani da raggiungere via via meno frequenti nell'utilizzo in qualche modo Word sta anche dicendo guarda se non vuoi che il tuo documento sia arlecchino usa uno di questi colori qua che sono quelli del template eh? del modello e idem per la sottolineatura dove ho una serie una lista di valori possibili la sottolineatura non è molto diversa dallo stile grassetto è nascosta perché si usa di meno fin qua tutto bene abbastanza poi c'è questa parte sotto che ho sempre odiato allora se io guardo questo immaginate di non capire cosa significano queste sette parole immaginiamo di guardare la versione giapponese di Word in cui nessuno non so se qualcuno lo conosce, nessuno di noi capisce cosa c'è scritto cosa mi sta dicendo questa interfaccia? mi sta dicendo tu hai sette opzioni che sono tutte potenzialmente selezionabili a piacere Qualunque combinazione lecita, qualunque canale di spunta possa essere selezionata o selezionata indipendentemente dalle altre. Questo è ciò che dice questa interfaccia. La checkbox è indipendente. Quindi io potrei pensare di selezionare le prime tre. Se seleziono la prima e poi provo a selezionare la seconda, mi si è tolta la prima non è così che una checkbox si comporta la terza invece è compatibile con la seconda ma la quarta non è compatibile con la terza questa interfaccia si dà un messaggio sbagliato come si sarebbe dovuto fare meglio? due, motori, due radio button tondi, un po' di spazio altri due radiobutton topi, che ci possono capire, puoi scegliere tra queste due, puoi scegliere tra quelle due. Eh, la Microsoft ha praticamente smesso di usare il radio button. I suoi utenti nella loro mente sono troppo stupidi per poter capire la differenza tra una checkbox e una radio button e quindi usano le checkbox come fosse la radio button. La stessa cosa succede qui. Le prime due sono tra di loro mutuamente esclusive, la terza invece è indipendente. Noi non ci siamo mai stupiti di questo, nell'usarlo, non abbiamo mai fatto queste prove. Ma perché? Perché capiamo cosa c'è scritto qua, sappiamo cosa vogliamo in mente e lo andiamo a cercare. però uno che non conosco, che debba esplorare le opzioni di un, di un applicativo, lì si aspetta che tutte queste azioni sono, siano indipendentemente selezionabili. Poi nella parte advanced, qui di nuovo, vedete che ci sono due tabs, due linguette, che permettono, ci danno l'impressione di avere due fogli e possiamo portare avanti l'uno o l'altro, quindi raddoppiano lo spazio a disposizione, dove è uno spazio prioritario, quello che vedono tutti, è uno spazio aggiuntivo che sono pronto a scommettere che molti utenti non sanno neanche che esiste su cui di nuovo possiamo questa è di nuovo una combo box a scomparsa quindi qui posso selezionare un valore oppure scriverlo io a mano è una variante di questa ma che occupa meno spazio qui non c'era è un elemento un pochino anche più difficile da usare è meno evidente è meno evidente quando apri questo che in realtà tu potresti anche scrivere un numero però nella parte avanzata una modalità di interazione anche un pochino più difficile Vabbè, e così via io adesso mi sono dimenticato di installarlo su questo computer ma se qualcuno di voi ha installato OpenOffice o LibreOffice andate a vedere come è fatta la finestra corrispondente e accorgerete che rispetta meglio i criteri non fa questi errori sulle, sulle checkbox e poi sotto abbiamo l'ok okay, e l'annulla quindi bottoni di conferma qui, qui dentro tutti i comportamenti che abbiamo visto sono tutti, praticamente tutti rappresentati in questa finestra di dialogo Alcuni più o meno fedelmente rispetto alla, alle linee guida in realtà sono convinto che i progettisti di Microsoft, visto che sono 20 anni 25 che lavorano su Word e di fatto il layout di questa finestra non è cambiato quasi nulla se andate a prendere Word 2.0 era molto simile poi visivamente era uno stile diverso ma gli elementi che hanno usato sono sempre gli stessi, sicuramente hanno fatto i loro studi per capire che in questo caso la violazione delle linee guida non aveva effetto sull'usabilità da parte degli utenti di eh, sicuro le conoscono meglio di noi queste cose avendoci lavorato per molti anni però c'è sempre un trade off no? le linee guida sono lì per essere seguite ma con condizioni di causa possono anche essere non seguite faccio una violazione o anomalia esplicita però verifico sul campo con i miei utenti che vada bene così e sicuramente molto, molte volte si fanno quelli che si chiamano i test alfa beta oppure AB dove hai due gruppi di utenti a cui sottoponi due varianti diverse della stessa interfaccia e cerchi di capire quali utenti fanno meno errori oppure capiscono di più se quelli dell'interfaccia A cioè quelli che hanno visto l'interfaccia A o quelli che hanno visto l'interfaccia B quindi puoi fare una validazione assoluta questa interfaccia ti piace, funziona, la capisci oppure avere due gruppi, una valutazione comparativa due interfacce uguali tranne qualche dettaglio e così riesci a capire anche al di là di quella che può essere la linea guida teorica a priori, eh, effettivamente il comportamento degli utenti dove è più fluido ok quindi noi cosa faremo dopo l'intervallo inizieremo a esercitarci su queste cose e diciamo le prossime esercitazioni saranno, questo è il penultimo capitolo del, del corso dell'esame con il e poi ci saranno dei KPI a seguire qui lavoreremo principalmente in gennaio in laboratorio eh, noi quello che cercheremo di fare è partire dai casi d'uso i casi d'uso sono già un ottimo punto di partenza per disegnare un'interfaccia, perché lì ho già analizzato i turni di lavoro, chi, quando tocca fare qualcosa all'utente, quando tocca fare qualcosa al sistema, e ho già analizzato quali sono le informazioni che vengono trasferite, quindi so già quali dati devo visualizzare e anche quali dati dovrò ottenere. E con le eccezioni del caso d'uso 2.A, 2.b, 2.C, so anche prevedere le alternative, quindi c'è un bottone a nulla, sì no, c'è un bottone ok, e allora ogni bottone, ogni percorso diverso lo vedo perché è in, una, in uno dei casi, è elencato in una delle eccezioni del caso d'uso. Quindi noi dovremmo creare dei mockup fatti di più videate, quindi per, dato un caso d'uso, creiamo una serie di videate che lo rappresentano facendo attenzione che in ogni passaggio, in ogni videata, ci sia lo scambio di informazioni previsto dal caso d'uso e che nell'interfaccia grafica ci siano gli elementi di testo, numerici, bottoni, eccetera che permettono l'inserimento o la visualizzazione dei dati che sono previsti dal caso d'uso quindi diamo una mappatura concreta di quello che nel caso duro è descritto a livello di pura informazione mentre noi a questa informazione daremo una forma un colore, una dimensione, un ordine eh? un layout nel, nell'esame datemi ancora 20 secondi attenzione per l'intervallo, intervallo ai, gli obiettivi di un disegno di un mockup sarebbero due il primo è fondamentale che le informazioni siano giuste che sia coerente il tipo di informazione che Mocap rappresenta con quella che è descritta nel caso d'uso con quella che è rappresentata nel modello concettuale l'altro obiettivo è l'utilizzo degli elementi di interfaccia utente massimizzare l'usabilità allora noi sul massimizzare l'usabilità quello che abbiamo fatto è un ragionamento di un'oretta su delle linee guida quindi questa parte qui non viene valutata all'esame se non fate degli errori macroscopici, manca proprio un pezzo che è messo nel posto sbagliato, non stiamo no, a valutare questa parte qui perché non ci dedichiamo abbastanza tempo nel corso. Quello invece in cui valutiamo con diciamo, molta attenzione o, o, fi, o in modo fiscale è la coerenza dei contenuti. Poi all'interno della coerenza dei contenuti, quindi mettimi gli elementi giusti che servono a raccogliere i dati giusti nel quadro giusto e nel passaggio giusto. Se poi magari dal punto di vista dell'usabilità sarebbe stato meglio che usassi una radio button anziché una lista, su questo, no, diciamo così, siamo molto più... Mm, diciamo a un impatto molto minore sulla valutazione, mh? ai fini dell'esame questo. Ai fini del mock up ovviamente sarà cioè una vera progettazione dell'interfaccia ovviamente sarà un'esame. Va mi taccio per i prossimi 20 minuti.